di disegno, vediamole un po' tutte, vale la pena perché poi uno si può creare i propri strumenti. Allora sotto stroke ci sono queste opzioni, sono disponibili appunto anche da questo menu e come vedete sono un bel po'. Post processing vuol dire qualcosa che avviene quando noi abbiamo finito di disegnare. Se tolgo post processing eh, il segno rimane esattamente quello che ho fatto. Con post processing posso chiedere a Blender di aggiustare un pochino il segno dopo quello che ho fatto in questo caso mh, siccome questo valore era 0 non succedeva niente proviamo a mettere un valore di 1 quello che succede è che blender applica una correzione ai miei segni e li migliora un po come avevamo visto active smooth solo molto più forte quindi se, se metto entrambi active smooth e eh, post processing riesco ad avere un segno che viene diciamo aggiustato e ripulito moltissimo. Lo riporto a com'era e eh, torniamo a guardare. Iterazioni aumenta ancora di più, quindi in pratica è un, uno smooth che eh, avviene dopo che ho disegnato e quindi va ad aggiustare il segno. Ve ne accorgete se fate un segno molto chiuso, vedete che mi ha aggiustato tutte le curve? Lo faccio così e lui ha smorzato tutto quanto, quindi questi valori servono a ripulire, a, a rendere il segno più morbido. Li ripristino, in questo caso utilizzo reset brush per reimpostare tutte le impostazioni a come erano all'inizio per la matita, magari rimetto 31. Questo Subdivision posso allargare un po' per riuscire a leggere. Subdivision steps è una suddivisione che viene applicata. Guardate, se io adesso vado in edit mode, abbiamo visto che ci sono questi punti che vengono creati. Se vado ad alzare eh, Subdivision Steps, per esempio io metto 2, in Edit Mode la prima linea ha questo numero di punti, la seconda linea ne ha di più. Se aumento ancora Subdivision Steps, e lo porto appunto per esempio a 3 e traccio la stessa linea, quest'altra linea avrà ancora più punti. Quindi attenzione che ovviamente più questo numero si alza più punti saranno nel nostro disegno e quindi le performance potrebbero eh, calare. Questo semplifica utilizza l'algoritmo, quello che avevamo visto in una lezione come modifier di semplificazione, eh, per rendere il vostro segno più semplice, quindi va a ridurre il numero dei punti dopo. Se lo alzo molto e faccio un disegno complesso, vedete, me lo riduce e se vado in edit mode mi accorgo proprio che è fatto da pochissimi punti. Quindi questo semplifica di solito ha senso tenerlo diciamo al minimo, oppure sapete che alzandolo tende a rendervi il disegno molto più spigoloso. In genere appunto numeri piccoli possono aiutare ad avere meno punti nel vostro segno, però appunto l'effetto è quello di vedere questi spigoli, quindi in genere è un valore che non uso tanto. Randomize è interessante perché sporca un po' il segno. Posso eh, randomizzare, cioè rendere casuale molte opzioni. Quindi questo è un segno normale, faccio, faccio un po' di pulizia, B, cancello, questo è un segno normale. Se aggiungo del random al raggio, nel mio segno alcuni dei punti, quindi in edit mode vedete ci sono tutti questi punti, alcuni dei punti saranno con un raggio diverso e se lo porto al massimo il, il mio raggio sarà talmente tanto diverso ogni volta che si vede che il segno è più randomico. Posso comportarmi allo stesso modo anche per strength, lo metto adesso a 1, e vedete che la mia forza del segno varia continuamente. Quindi con questo possiamo aggiungere un po' di variabilità al segno, è il modo in cui hanno ottenuto questo ink pen rough, che infatti se lo vado a guardare al randomize attivo sul raggio a 0.6 e mi dà questo effetto di, di inchiostro che sborda insomma eh, posso fare in modo di, che anche il random derivi dalla pressione quindi eh, che abbia una curva che dipende dalla pressione del tipo che più premo più fa random e invece quando sono leggero non lo fa e invece questa voce indica di usarlo a livello di stroke quindi non punto per punto ma se lo premessi in pratica il singolo stroke avrebbe uno spessore unico, ma gli stroke tra di loro avrebbero ognuno un valore random diverso. L'ultimo valore UV serve soprattutto quando abbiamo delle texture sul segno e ancora non l'abbiamo visto, quindi lasciamolo da parte. Jitter proprio serve a muovere i punti nello spazio, quindi invece di cambiarne il raggio proprio jitter li sposta rispetto a dove dovrebbero essere. Se lo metto a un valore di 0,5 vedete il segno si sposta perché proprio i punti si trovano eh, nello spazio, è molto difficile vederli perché il segno è nero, però vedete sono proprio mh, spostati rispetto a dove li ho disegnati, quindi ha questa capacità jitter di mettere del random nella posizione dei segni, e quindi aumentare di molto l'effetto casuale, molto utile appunto per sporcare i pennelli. Stabilize fa esattamente l'incontrario di randomize, cioè cerca di eh, andare ad aiutarmi a disegnare delle cose più pulite. Notate che appare una cordicella quando lo metto. Quindi se io tolgo e disegno, disegno normalmente. Se metto Stabilize, quando disegno, appare una cordicella rossa che trascina il mio segno, mi aiuta a fare delle cose molto più precise, diciamo, e morbide. La lunghezza della cordicella può essere cambiata da qui e quindi per esempio ora, prima di cominciare a disegnare, vedete ho una cordicella molto lunga, questo mi aiuta ad essere molto pulito in quello che faccio e ottenere delle belle forme. Io non lo uso quasi mai, però se avete la necessità di fare un bel disegno morbido e pulito, questa funzione è molto utile. È possibile appunto richiamarla facilmente da quassù. Notate anche questo aiuto, premete Shift per Override While Drawing. Cioè io in qualsiasi momento se disegno e premo Shift prima di disegnare appare la cordicella indicata qua. Quindi io sempre posso premere Shift e disegnare in questo modo stabilizzato. E mentre sto disegnando posso premere Shift e farlo per un po' e poi mollare e continuare a finire lo stroke senza usarlo. Se io lo avessi attivato con stabilize lo shift farà la cosa inversa. Posso quindi tracciare con la cordicella sempre e usare lo shift per nasconderla momentaneamente e poi ricominciare. Quindi ricordate che è una voce qui ma potete richiamarla con lo shift in ogni momento. Queste le opzioni principali come vedete sono moltissime, ho voluto mostrarvela un po' tutte perché si possono personalizzare davvero molto gli strumenti. Anche gli altri strumenti hanno queste possibilità e quindi una volta imparate per lo strumento Draw eh, le possiamo riconoscere anche per gli altri strumenti. Piano piano vedremo tutto il resto. Grazie e alla prossima!